Grazie Presidente, ne userò molti di meno. È molto interessante eh, sentire le, le altre forze politiche che eh, ci indicano che cosa sarebbe utile fare con Farmacup, che cosa sarebbe bello fare con Farmacup, di non preoccuparci del passato ma di guardare al futuro. Io invece ritengo che sia forse superflua la loro preoccupazione della due diligence che stiamo facendo fare se loro stanno così tranquilli e hanno detto che è tutto a posto non vedo quale sia la loro preoccupazione se abbiamo predisposto questa cosa come amministrazione ma soprattutto volevo dire è facile far chiudere i bilanci in positivo quando poi magari non si rispettano gli accordi sindacali con i lavoratori e poi venire a chiedere oggi, ah, noi siamo molto preoccupati del futuro e siamo molto preoccupati dei lavoratori Beh, da quando c'è questa amministrazione, da quando abbiamo eh, diciamo, cam messo il, eh, il commissario, cambiato il commissario straordinario si sono verificate come sono, appurate, sono state appurate nella commissione bilancio che recentemente si è svolta sul tema tutta una serie di, di cose e, e di scadenze anche nei confronti dei lavoratori che prima non erano state prese in considerazione allora va bene che secondo noi la mission principale di Pharmacup essendo farmacie comunali non deve essere il profitto il profitto deve essere un mezzo per sostenere l'azienda e per consentire di effettuare tutta l'importante parte sociale che noi riteniamo sia fondamentale nello scopo di queste, di queste farmacie però è ovvio, è ovvio che se non si considerano determinate voci di spesa poi si fa molto presto a dire siamo stati, stati tanto bravi, allora noi siamo molto contenti molto contenti di sentire che gli altri dicono queste cose, dalle nostre commissioni emergono delle cose e le cose che emergono possono piacere o non piacere, però purtroppo sono la realtà dei fatti. Quindi volevo ringraziare per aver chiesto questo consiglio straordinario alle forze che lo hanno chiesto, perché così... È ci è possibile anche fare un confronto eh, tra forze diverse in un momento che sia differente dalla Commissione <coughs> ma soprattutto volevo ribadire quello che sin dall'inizio eh, attraverso le Commissioni ma anche attraverso l'altro Consiglio straordinario che si, è, eh, che si è effettuato sulla stessa tematica noi come parte politica abbiamo sempre ribadito e cioè a noi quella delibera di epoca marino in cui è immessa insieme alle altre partecipate per la dismissione anche Farmacap non piace e non ci è mai piaciuta non ci è piaciuta in campagna elettorale non ci è piaciuta prima non, è, non ci piace neanche adesso e la cosa difficile è cercare di trovare delle soluzioni ma io sono molto fiduciosa perché so benissimo che abbiamo una giunta che è in grado di trovare le soluzioni e che abbiamo delle persone nell'azienda nell che possono trovare le soluzioni ed abbiamo un grande capitale umano di lavoratori che porta avanti queste farmacie ed è un capitale umano che noi non dobbiamo risperdere per cui la riflessione è molto semplice per noi la parte sociale è fondamentale la parte commerciale serve unicamente per mantenere questa parte sociale che è fondamentale è vero, è importante dare un contributo da Roma Capitale, ma nel passato questo contributo è stato, diciamo, non un contributo, è stata una parte determinante e invece se lo scopo è sociale non deve essere così. Grazie.